La nostra azienda è situata a Rivoli, in provincia di Torino, noi siamo tre fratelli che conduciamo questa azienda agricola dove il nostro logo aziendale è allevatori da sempre, da sempre perché da sempre la nostra famiglia alleva bovini di razza piemontese. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sempre cercato di eh, non andare ad inquinare, di essere il più possibile eh, retro, come una volta, ma con innovazione. Questo che cosa significa? Che non facciamo l'iquame ma facciamo l'etame, come dico sempre non profuma, però è un altro tipo di, eh, di rapporto con il suolo. Eh, per l'80% all'anno noi siamo autosufficienti energicamente perché abbiamo un fotovoltaico costruito già montato dieci anni fa, è un impianto solare termico che funziona con il recupero dei motori dei frigoriferi, delle celle frigorifere più con un solare che va vale sempre a riscaldare un accumulo di acqua collegato a una caldaia a legna dove andiamo a togliere gli sfalci dei nostri campi che comunque è a combustione che praticamente anche i fumi che escono da questa caldaia non vanno ad inquinare. Questo è un po' quello che abbiamo fatto all'interno della nostra azienda e quello che abbiamo intenzione di continuare a fare, di trasmettere ai nostri figli e ai nostri nipoti. La nostra azienda si occupa di produzione di biscotti tipici piemontesi in particolare i nocciolini di Chivasso. E di sostenibile stiamo investendo, in un, eh, stiamo ricoprendo il tetto di pannelli fotovoltaici per l'autoproduzione di corrente elettrica e poi abbiamo preso tutti i terreni della nostra famiglia e stiamo piantando le nocciole per fare una materia prima insomma, a chilometro zero. E dal Salone del Gusto ci aspettiamo contatti internazionali e cerchiamo di espanderci sempre di più anche al di fuori dei confini dell'Italia. Cosa ci aspettiamo noi di Mara dei Boschi da questo evento al Salone del Gusto? Eh, principalmente dato che si parla di ecologia quest'anno, noi la scelta ecologica l'abbiamo fatta già anni fa nel senso eh, siamo stati uno dei primi, insieme a tanti altri, a utilizzare coppette, coni, ehm, cialde e soprattutto ehm, vaschette in materiale biodegradabile. È una scelta ecologica, è una scelta di, diciamo, di profonda perché noi ci crediamo profondamente. Abbiamo abolito tutto l'uso delle plastiche dalla, anche dal packaging del cioccolato e crediamo profondamente in questa scelta di sostenibilità. La scelta della sostenibilità viene, è stata, e passa anche attraverso il caffè, eh, quindi abbiamo deciso di investire anche eh, nel mondo della caffetteria, soprattutto negli Specialty Coffee, quindi comprare caffè eh, coltivati in una certa maniera, in, in modo sicuro, certificato, sostenibile e tostarli a Barolo nella nostra torrefazione. Ehm, ci aspettiamo dal Salone del Gusto, quello che poi è sempre stato il Salone del Gusto, eh, con l'aiuto anche della Camera Commercio di Torino, eh, una serie di network, di incontri e di eh, possibilità di allargare quelli che sono i nostri orizzonti ed anche da imparare da gente diversa di altre regioni e da altre parti del mondo. E siamo presenti qui al Salone per valorizzare naturalmente, come tutti, la produzione agroalimentare la trasformazione del, del Piemonte, che è la nostra terra. Eh, Quest'anno abbiamo accettato la sfida del Salone di, riguardo la regeneration e le economie sostenibili, che sono uno dei punti cardini della nostra attività. Il nostro claim buono non basta si riferisce a uno dei punti e proprio la sostenibilità che noi pratichiamo da tanti anni e quindi quest'anno per dimostrare siamo venuti al salone portando dei gelati con l'acqua anziché con il latte, quindi dei sorbetti che in questo momento hanno di sicuro un impatto minore sulla, sulla produzione alimentare. Eh, ci aspettiamo da questo salone un'attenzione verso questi temi sempre più importante, anche se in molti casi non è così perché assaggiano il gelato e poi vogliono un'altra paletta per mangiare la coppetta, ma siamo fiduciosi, lavoriamo perché queste pratiche terminino e la gente possa cominciare a pensare con consapevolezza al mondo che gli circonda e soprattutto ai vicini che ha accanto. Siamo venuti qua al Salone del Gusto perché sappiamo che è una, una bella vetrina in cui cerchiamo di dare visibilità e poi scopriamo che ci sono tante persone che sono interessate a capire la, la particolarità di questo peperone e noi cerchiamo di delucidarli, fare rispondere alle loro domande con piacere. Noi siamo dei produttori, cerchiamo di essere il più possibile sostenibili in tre cose. La prima, cerchiamo di bagnare a, a manichetta, che praticamente per chi non lo sapesse è un tubo forato in cui viene l'acqua che serve esclusivamente alle piante di peperoni. Poi usiamo molto la rotazione, dovete calcolare più o meno che prima che mettiamo i peperoni passano almeno 10 anni perché l'alterniamo con verdure, con cereali, lo lasciamo a magese, perciò è una rotazione molto lunga, non solo di 3-4 anni. E poi cerchiamo di usare l'otta integrata e l'otta integrata è una sorta di simbiosi fra usare gli insetti utili e usare dei prodotti possibilmente biologici perché gli insetti utili sono degli insetti che noi mettiamo che ammazzano i parassiti ma se noi dovessimo andare sul chimico automaticamente ammazzi gli insetti utili perciò usiamo degli, degli insetticidi che sono molto selettivi e non danneggiano gli insetti utili né per gli insetti utili né per la salute di chi mangia questi peperoni, infatti sono famosi per essere digeribili ed essere molto salubri, infatti non hanno nessun residuo attivo eh, noi ci aspettiamo dal Salone del Gusto ancora tanta gente, noi siamo qua da ieri, è venuta fino adesso è venuta molta gente, ci aspettiamo che le fine settimana aumenti di più l'afflusso. Anche noi siamo qui eh, al salone, a questa edizione del Salone del Gusto 2022 con la nostra azienda Guido Gobino eh, Cioccolato, un'eccellenza piemontese, eh, siamo, siamo ovviamente eh, ecosostenibili anche noi eh, questa edizione del Salone del Gusto è proprio improntata su questo, siamo sostenibili dal punto di vista di produzione eh, del cioccolato perché acquistiamo solo cacao proveniente da coltivazioni agriforest, ma anche dal punto di vista del packaging, quindi eh, tutto, eh, tutta la plastica stiamo cercando ovviamente di eliminarla, ma eh, gran parte non la utilizziamo praticamente più e utilizziamo soprattutto eh, packaging eh, con materiali mh, ecosostenibili, quindi il, il materiale più utilizzato nella nostra azienda sicuramente la carta e quindi plastic free. Da questo salone ovviamente ci aspettiamo un grande afflusso ma devo dire che non ci delude mai, eh, anche quest'anno siamo, siamo qui con tutto il nostro prodotto, eh, tutte le nostre confezioni, diamo in assaggio ovviamente il cioccolato e siccome siamo eh, tra estate e autunno eh, somministriamo i nostri stick, i nostri ricoperti, quindi per, dal punto di vista dei gelati. Ma abbiamo già pensato, per esempio, alla giornata più uggiosa di domani con della cioccolata calda. Venite ad assaggiarla.